Ciao carissimi, eccoci all'ultima parte eh, del Vangelo, capitolo 14 del Vangelo di Luca di Gesù Maestro di Israele. Qui eh, oggi avremo a che fare con frasi molto molto duri, molto performanti e performative da parte dei suoi discepoli. Vi ringrazio per questo nostro incontro, vi prego sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella e di farlo circolare solo a quelle poche persone che voi conoscete, che possano interessare, e le nostre alacotte. Un ringrazio da parte mia e un ringraziamento da parte mia e di tutto lo staff di Teologia 1. Oggi eh, affrontiamo, alla fine di questo capitolo, alcune alacotte che noi spesso dimentichiamo e pensiamo che non siano riferite a noi, ma soprattutto pensiamo che non siano dei comandi. Ecco, questa è la cosa più, più forte forse della Derashah di questa mattina. Siccome molta gente, siamo al versetto 25, e fino alla fine sceglierò solo due, due, due cose importanti secondo me ecco. siccome molta gente molta gente questi Amars che lo seguivano in maniera così scomposta pensavano di poter sì seguirlo però che questa sequela non comportasse un cammino forte di disciplina Gesù dice che lui è la via la verità è la vita quindi. andava con lui gli si voltò si voltò verso di loro e disse se uno non se uno viene a me, letteralmente, e non odia suo padre, sua madre, sua moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio tal Non può essere mio tal E poi dice, chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Questi sono comandi, non sono condizioni, sono comandi impliciti, ma sono comandi. Vuoi venire dietro a me? Prendi la croce vuoi venire dietro a me, devi odiare padre, madre, fratello, sorella, eccetera, perfino la tua vita. Ora, questo è uno dei versetti più brutti, perché tante volte quando noi leggiamo dei grandi maestri di Israele che parlano del cristianesimo e dicono noi non possiamo credere in Cristo perché Gesù ha, ha detto che è venuto a portare la guerra, la spada, è venuto addirittura a dire che se uno non odia i propri familiari eh, non può essere il suo termine. Questo fa assolutamente fuori e alieno da ogni... Da ogni tradizione, sana tradizione di Israele, quindi un falso maestro. Ebbene, eh, a noi dispiace questo discorso, perché lo sforzo per capire le parole di Gesù non è uno sforzo improbo, è uno sforzo ehm, esegeticamente molto semplice: molto semplice che noi abbiamo recepito, io, sì io che voi, ma va soltanto puntualizzato. Allora. Innanzitutto Gesù pone una condizione, se vuoi venire dietro a me, se vuoi essere un mio Talmide, non dice che se tu non vai con lui sei perduto, dice tu se tu vuoi venire dietro a me, a me, e non tutto il mondo può andare dietro a lui, perché i discepoli non sono tutta l'umanità. Tutta l'umanità deve ubbidire a Cristo, ma il discepolato, il discepolato come intende lui, lo vedremo dopo, è qualcosa di esclusivo. Non può essere per tutti, perché alla fine vi là dovete vendere tutto e sedirmi. Capite? Non è possibile che il pianeta venda tutto a chi lo vende, a tutti, se tutti devono vendere. Sono frasi iperboliche tipiche del linguaggio profetico. Allora Gesù dice, se uno viene a me e non odia suo padre, cosa vuol dire odiare? Non vuol dire avere dei sentimenti di cattiveria, perché magari il padre, la moglie, il marito, la sorella, il fratello sono assolutamente d'accordo che una persona lasci tutto per andare dietro Gesù. Odiare vuol dire non mettere al primo posto. Cioè se tu metti al primo posto di una sequela a Gesù totalizzante i vincoli tuoi legittimi e benedetti, non puoi essere suo discepolo. Devi stare a casa tua pur essendo cristiano, ma il discepolato di cui parla Gesù è un altro. Perché alla fine dirà, chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. E non sta dicendo a tutta l'umanità, ammesso che tutta l'umanità diventi cristiana, di vendere tutto, a chi lo vende? Agli alieni? <ride> Scusate adesso. Eh. No, il, il Talmid è colui che è col maestro, fa parte della scuola del maestro e porterà la parola del maestro dopo che il maestro sarà andato via. Quindi odiare la madre, la moglie, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, le proprie, diciamo, i propri obiettivi, per dire la priorità la do a Dio e quindi adesso io mi alzo e comincio a camminare dietro a Lui, come ha fatto Pietro, Giacomo, Giovanni e tutti gli apostoli. La creme di Israele, vi ricordate? Ecco, Gesù sta facendo questo discorso. È evidente che Pietro ha lasciato per un periodo breve, poi dopo Paolo dice che Pietro se la porta dietro sua moglie, però ha lasciato anche la moglie, ha lasciato anche probabilmente i suoi figli. La stessa cosa anche gli altri apostoli. Giacomo e Giovanni hanno lasciato il lavoro ed è rimasto solo Zebedeo a curare i propri interessi come associati. No? Ecco. Quindi... Si sta parlando di persone che hanno una chiamata particolare, di una chiamata speciale, i suoi Tamidin. Non dice che tutti i discepoli di Gesù debbano fare questo, non lo dice. Non c'è un'apologia all'odio familiare. Si dice che il, i legami familiari sono legami. Legami con la moglie e i figli sono dei legami santi e benedetti. Però come inizia la frase? Dice: siccome molta gente andava con lui, Troppa gente andava con lui, molta gente andava con lui e gli si voltò e disse: Ma se dovete venire con me, guardate che è un problema. E poi dice: E poi dice: Chi non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Sulla croce ripete il venire dietro a me. Che cos'è la croce? La croce non è una disgrazia. La croce non è il fallimento della vita. La croce è un patibolo, è una trave, che ti viene messa sul collo e sulle spalle e tu la devi portare. Normalmente, normalmente viene così definito non solo lo strumento di morte patibolo che usavano i romani, no? che poi sul palo infilato una volta che veniva fatta salire no? diventava Stavros, diventava croce unione appunto tra la trave e il, palo, e il palo, quello che era messo lì per la crocifissione. Non è una disgrazia la croce, è l'atteggiamento di Gesù costante, e tu con lui, di andare controcorrente perché il mondo, ma non il mondo creato, il mondo della mentalità mondana, le istituzioni mondane, il mondo era sempre contro di lui e queste croce, dolore. L'esempio della croce è anche il gioco che tu poni sulle spalle: che il gioco è il gioco del regno. E quindi essere disponibile H24 per tutte le tefilot, per tutte le opere di carità, noi potremmo dire alla seguela e all'imitazio cristi Questo non può essere per tutti. Ecco perché nella Chiesa noi abbiamo avuto da sempre, fin dagli inizi, prendendo un po' anche dalla spiritualità ebraica, persone che si consacravano alla preghiera, alla povertà, e facevano silenzi, digiuni, li fanno tuttora, per sostenere la Chiesa. Ecco, è questo tipo, è questo tipo di sequela che Gesù sta dicendo. Questo vuol dire portare la croce, vuol dire che rinunziando a dei beni primari, come sono i beni di affetto verso un genitore, verso una madre, un padre, fratelli, sorelle, mariti, figli addirittura. Ecco. Si sceglie qualcosa di migliore, ma di molto, molto invasivo, molto di più dell'impegno che si deve avere in casa. Questo vuol dire odiare, non vuol dire avere dei sentimenti negativi col papà e la mamma. Ed essere discepoli non vuol dire che tutti quanti sono chiamati a vendere ogni cosa, liberarsi dei inteso vendere essere liberati anche dei beni materiali per la sequela perché se tu hai il pensiero nelle tue proprietà non puoi avere la totalizzante sequela, sequela di cristo e cristo quindi non è più il centro della tua vita ma questo non vale per tutti perché la frase iniziale dice siccome molta gente andava dietro di lui ecco aveva capito male noi purtroppo viviamo questa questa sindrome Molte persone abbandonano Cristo perché non hanno capito chi è Cristo. Hanno voluto cogliere di Cristo solo un aspetto superficiale, molto bello, molto gratificante. Ma Gesù eh, ne chiede di cose. È un, maestro, è un maestro, invasivo. Quando tu sei suo, sei solo, soltanto suo. Ha quasi una gelosia, una santa gelosia per te. Ecco, questo è un po' il discorso. Ani è il canà, io sono il Dio geloso, che è lo stesso canà delle nozze di cana, perché io ti ho acquistato a caro prezzo. Ecco, quindi un conto essere discepoli, un conto essere discepoli come erano gli apostoli, un conto essere discepoli come sono quelli che sono dei martiri per Cristo, lo sono stati, lo sono tuttora, a quelli che si sono ritirati dalla vita secolare per dedicarsi solo al servizio divino e hanno lasciato tutto. E in un'altra alla Chà, Gesù dirà e sarete benedetti 30, 60, 100. Avete avute, dice Pietro: Poiché avete lasciato tutto, riceverete 100 volte tanto in affetti e in, in prebende da parte del padrone. Chi di voi volendo costruire una città, ecco che sta spiegando, no? ve lo leggo: costruire una torre, scusate, non siete prima a calcolarne la spesa. Voi volete seguirmi, ma guardate che c'è da spendere, se no sarete delusi. Eh, e beato chi non sarà deluso di me. Questa è una frase terribile del Vangelo. Beato chi non sarà deluso, scandalizzato, se il termine giusto è scandalizzato, chi non sarà deluso da me. Scandalizzato vuol dire che non abbia degli ostacoli, no? Che non gli abbia provocato ostacoli. E poi dice, per evitare che se getta le fondamenta non può finire il lavoro. Tutti coloro che vedono cominciano a deriderlo dicendo che ha iniziato a costruire e non è stato capace di finire il lavoro. Ha iniziato a seguire Cristo e sei rimasto quel fiatone, perché? Perché non sai che lui è totalizzante, l'hai voluto seguire come gli apostoli e non ce l'hai fatta. Ma Cristo non ti chiede questo? Oppure, quale re partendo per una guerra contro un altro re, non si deve prima esaminare se può affrontare 10.000 uomini e gli viene incontro quell'altro con, quell con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, che mandi un ambasciatore di pace? È così, in questo modo, con questi due esempi. Chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. Quindi calcolate bene cosa volete fare con Gesù. Perché se lo seguite, to se lo seguite to totalmente, dovete abbandonare tutto. E addirittura prendere la sua croce. Che vuol dire essere contro il sistema, noi diremmo oggi. Altro che cristianesimo come fantasie, e cosa credete voi cristiani, il mondo è andato avanti. Sì, sì, però... Se si mette in pratica il comando del Signore, vedete che è molto dura, è molto dura essere i Suoi discepoli. Però si cambia il mondo. Eh, si cambia il mondo perché Gesù vince, Gesù Nica, Gesù vince. E abbiamo finito il capitolo, il capitolo 14. Il capitolo 15 non ha alla cotta. Quindi la prossima volta, Dio piacendo, inizieremo col capitolo 16 che di Alacot ne ha praticamente solo una barra due, adesso vedremo modo la prossima volta. Ciao e grazie ancora per la vostra attenzione.